Dopo aver capito come funziona il diritto d'autore in generale, come funziona il pubblico dominio e i casi di libero utilizzo, di eccezione al diritto d'autore, che è davvero la base, cioè è davvero il, diciamo, sono le fondamenta di tutto ciò che possiamo dire da qua in poi, adesso iniziamo ad entrare nel tema gestione del copyright. No? Il, nostro, il nostro titolo della, della, della lezione di oggi, appunto del, del webinar, è tutela e gestione sulla so, tutela direi che un po' di cose ormai le abbiamo dette ovviamente ci sarebbe da come dire, andare ad un livello di dettaglio ulteriore, non so, fermarci sui vari tipi di diritti scomporli, analizzare, non so, fare la parte sulle fotografie, sulle immagini molto più nel dettaglio però come vi dicevo questa serve un po' come panoramica per darvi eh, l'idea generale della materia e per farvi venire, eh, farvi venire la domanda giusta in mente al momento giusto no? quando vi sottoporranno appunto qualcosa da firmare una liberatoria, un contratto di edizione, inizieranno a, come dire, dentro la vostra testa comparire una serie di puntini che si uniscono e non sarete più così sprovveduti. Quindi, questa è la mia, la mia speranza. E soprattutto con questa terza parte, cioè nel senso che adesso qua davvero parliamo di cosa succede quando eh, si devono gestire questi diritti. E gestire vuol dire sostanzialmente... Dare, dare licenza, sottoscrivere contratti, dare liberatorie, e via dicendo. Quindi quell'attività attiva che fate voi come titolare dei diritti nei confronti di terzi, di altri che sono gli utilizzatori. Um, questa è una parte anche qui davvero molto molto ampia, però io cercherò di, darvela, di farvela in, in, in una versione un po' in pillole. Iniziamo da, da questi tre diciamo, principali strumenti, li chiamati strumenti giuridici, strumenti legali, per la gestione e cessione dei diritti d'autore. La prima, cioè, noi abbiamo, dividiamo il concetto di licenza d'uso in due macro eh, famiglie, in due grandi categorie. No? Una licenza d'uso che viene data ad un soggetto specifico e una licenza d'uso che invece è pubblica, è rivolta a tutti gli utilizzatori, a tutti i potenziali utilizzatori. Un esempio abbiamo già visto, Le, quando abbiamo parlato prima delle Creative Commons sono delle licenze che l'utilizzatore, scusate, <ride> che il titolare dei diritti applica alla sua opera per dire a tutto il mondo, a tutti i potenziali utilizzatori che, eh, che lui autorizza alcuni usi dell'opera, però c'è anche questa licenza d'uso che è quella che viene data da tizio a caio, cioè ad un soggetto definito e preciso è la licenza che voi avete sottoscritto quando avete comprato il vostro computer, non so, avete comprato un computer di quelli con windows preinstallato nel momento in cui avete acceso il computer appena siete tornati da, dal, da, dal negozio, avete acceso per la prima volta il computer vi ha fatto accettare la licenza, quello è un contratto con cui microsoft titolare dei diritti sul sistema operativo Windows, eh, vi sta dando una serie di autorizzazioni all'uso di quella copia, di quella specifica copia su quella specifica macchina eh, del loro sistema operativo. Ok? Non so, eh, avete un... Eh, non so, ecco no, l'Università di Trieste. Eh, sottoscrive un abbonamento con una casa editrice che fornisce contenuti scientifici eh, riviste online eh, per inserirla poi nella sua, nel suo bouquet di, di, di, di banche dati che, che offre poi ai suoi ricercatori, ai suoi dottorandi e professori. E la casa editrice le darà una licenza, quindi faranno un contratto per capire in quali termini l'Università di Trieste può utilizzare questa banca dati o questa, questo archivio di, di pubblicazioni. Okay? Quindi sono due tipi di, di licenze diverse, sempre di licenza parliamo, nel senso che la, la parola è sempre la stessa, cioè licere latino, no? dopo lo ritroviamo in un'altra slide che ho messo dopo, em, in cui appunto c'è un atto autorizzativo. Titolare dei diritti, licenziante, che vedete c'è in tutti e due i casi, licenziante, concede una serie di autorizzazioni a un licenziatario, cioè colui che riceve in licenza l'opera. Quindi licenziante è colui che la dà in licenza, licenziatario è colui che la riceve. Nella licenza d'uso pubblica non è che il licenziatario non c'è, è che il licenziatario non si sa ancora chi è, cioè licenza d'uso c'è cioè un licenziante che è tendenzialmente titolare dei diritti, cioè colui che, può applicare, che ha il potere, che ha i diritti per applicare una licenza a un'opera e di là abbiamo un potenziale licenziatario, cioè voi quando scaricate un'opera che è sotto licenza creative commons diventate licenziatari nel momento in cui la scaricate e accettate i suoi termini e condizioni, ok? Potremmo appunto dire che la licenza sono un po', rappresenta un po' i termini d'uso, i termini e condizioni di, di utilizzo di un'opera eh, un creativa. Ma lo fate, eh, un altro esempio, ecco, molto molto semplice, le, le app che scaricate sul vostro cellulare. No? Scarico un'app e compare per la prima volta la licenza, che è, altro non è che appunto i termini d'uso, l'elenco dei termini d'uso... Che lo sviluppatore dell'app, l'azienda che diffonde che, che commercializza quell'app applica per poterla utilizzare. Niente di più, niente di meno. C'è poi il contratto di edizione. Il contratto di edizione è un qualcosa, cioè, diciamo, siamo su un piano un po' più eh, come dire, elevato di cessione dei diritti, perché lì, in effetti, i diritti vengono ceduti. Non è solamente un'autorizzazione che viene data, cioè i diritti si spostano a livello di titolarità, cioè il titolare dei diritti, che nell'esempio del contratto di edizione è proprio l'autore, cede i diritti all'editore, cioè il contratto di edizione, se andate a leggere la definizione che viene data negli articoli dal 119 seguenti della legge sul diritto d'autore, si spiega che altro non è che il contratto con cui un autore cede a un editore i diritti sul suo, sulla sua, sul suo manoscritto, diciamo, sulla sua opera letteraria ai, per, per, diciamo, ai fini della, della pubblicazione a mezzo stampa. E, eh, e qua abbiamo dei soggetti che sono ben definiti, anche perché la legge lo dice chiaramente, devono essere da un lato l'autore e dall'altro l'editore, non a caso si chiama contratto d'edizione ed è una situazione in cui voi vi troverete... Mi auguro spesso nel senso che se ne firmerete tanti è perché le vostre opere hanno successo e, e quindi come ricercatori, come autori di, di, di, di, di, di opere di ricerca, di opere letterarie di ricerca siete, siete ricercati, Siete. <ride> scusate il gioco di parole, ricercatori ricercati nel, dal punto di vista degli editori che vi vogliono come autori. Ecco. E, e quindi vi troverete a firmare spesso contratti di edizione, non ho messo, ecco, forse in questa, in questa slide ci stava anche un, un ulteriore livello lì in alto che è la liberatoria, la liberatoria è un livello probabilmente ancora più, più basso di, di, di gestione dei diritti, nel senso che la liberatoria è qualcosa con cui io semplicemente autorizzo un singolo utilizzo, no? vado a fare un convegno, eh, la, cioè andrebbe, andava messa qua in alto diciamo la, se avessimo messo la liberatoria, eh, vado a fare un, un convegno, vado a fare una, oppure mi chiamano a fare una lezione, a partecipare a un webinar di un quarto d'ora, 20 minuti, via, via Zoom, via Google Teams, eh, via Google Meet e mi, e mi dicono: ah sì, guarda, visto che registriamo, eh, c'è bisogno della sua liberatoria ed è un foglio magari di 5 righe in cui semplicemente dite sì, sono consapevole del fatto che, che la mia immagine verrà registrata che verrà poi utilizzata. Per, per essere diffusa agli studenti che partecipano a questo webinar, appunto. Quindi è qualcosa di solitamente molto più semplice. Poi, appunto, arriva la licenza d'uso, che è qualcosa in cui un licenziante titolare dei diritti. Eh, disciplina, regolamenta gli utilizzi dell'opera nei confronti dei licenziatari e poi c'è il contratto di edizione o più ampiamente contratto di cessione dei diritti se parliamo di qualche altro campo. Cioè contratto di edizione quando parliamo di un'opera editoriale di un rapporto tra autore ed editore. Certo che se siete degli non so, sceneggiatori se, se, se scrivete sceneggiature per il cinema non con, con, sottoscriverete un contratto di edizione ma un contratto di cessione dei diritti per cui la vostra sceneggiatura viene ceduta al produttore, discografico, scusate, al produttore cinematografico che vuole realizzare nel film quindi è un altro tipo di cessione però più o meno siamo nell'ambito della cessione dei diritti. La differenza di fondo è qua cioè è tra il concetto di gestione e cessione le licenze d'uso e le liberatorie sono atti di semplice gestione i contratti di edizione contratti di cessione dei diritti in senso più, più stretto sono invece un atto di cessione, vuol dire che il diritto non è più vostro, cioè per tutta la durata del contratto di edizione, e in Italia il contratto, contratto di edizione può durare al massimo vent'anni, l'autore perde il controllo della sua opera, se ha, fatto una, se ha sottoscritto un contratto di edizione abbastanza di quelli classici, in cui sostanzialmente quasi tutti i diritti vengono ceduti all'editore, vuol dire che voi stessi che siete gli autori non avete più il potere di... Eh, decidere le sorti della vostra opera, ne decide l'editore e questo, attenzione, è fondamentale perché lo fate spesso e magari non ve ne accorgete Cioè, cedete i diritti all'editore anche qua... Cioè, mh, scusate, la, la dico in un altro, con un altro giro, cioè, ogni tanto mi chiedono i bibliotecari quando faccio corsi di bibliotecari mi fanno notare che dovendo gestire le piattaforme mh, interne dell'università in cui i vari ricercatori, professori, autori eh, caricano i loro contenuti per, anche in ottica di eh, come dire, eh, dimostrare a livello ministeriale che l'università ha prodotto X, ha prodotto Y, ha prodotto tot pubblicazioni quest'anno anche in ottica di punteggi per i concorsi e ehm, in queste piattaforme gli autori si trovano a dover dire qual è la situazione dei diritti delle loro opere, se l'articolo è eh, ceduto in una licenza, se è, eh, scusate, se è eh, rilasciato in una licenza, se è ceduto completamente ad un editore. E, e spesso mi, mi dicono i bibliotecari, le bibliotecarie che si occupano di questo lavoro, che gli autori stessi non sanno che cosa rispondere. Il che è bizzarro, perché visto che parliamo di diritto d'autore, l'abbiamo già detta bene questa cosa stamattina. Il diritto è dell'autore, quindi è l'autore il primo soggetto che si deve interessare, che deve avere eh, contezza di quello che sta facendo. Quindi mi raccomando, maggior eh, attenzione a quello che firmate. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete firmato un contratto di cessione dei diritti di quelli, di quelli ampi e abbastanza radicali, per cui da quel momento in poi per tutta la durata del, del, del contratto è l'editore, il gestore dei diritti, vuol dire che voi non avete neanche il potere di caricare quel testo, quel vostro articolo su una piattaforma di quel tipo oppure di caricarlo su researchgate, academia.edu e altre simili piattaforme perché se leggete i termini d'uso di queste piattaforme vi dicono che potete caricare i vostri articoli ma se ne avete i diritti altrimenti l'editore potrebbe non gradire, oggettivamente no, non è difficile da capire. Se un editore vi sta pagando per avere un'esclusiva, un'accessione esclusiva dei diritti su una vostra opera e poi voi gliela mandate in giro, la date in giro liberamente su queste piattaforme, l'editore già fa fatica a vendere le copie della monografia, dell'articolo perché è un momento difficile dal punto di vista economico per l'editoria, è chiaro che viene da voi e vi dice ma cosa state facendo? State violando il contratto, cioè io, e te abbiamo un, io, io editore e te autore abbiamo un contratto in cui, in cui tu mi cedi questa esclusiva e poi fai delle attività, svolgi delle attività che sono in conflitto e in contraddizione con quello che tu hai, scritto, hai sottoscritto nel contratto, quindi prima questione da, da mettere bene a fuoco. Licenza, come vi dicevo prima, ehm, la ritroveremo come concetto anche dopo quando parliamo meglio di Creative Commons, però eh, in generale quindi non solo le licenze open, ma le licenze d'uso, quelle, quelle neutre, eh, hanno in sé questo concetto del autorizzare, cioè lice licenza deriva da licere latino e quindi c'è implicitamente un senso di permesso, no? di dare un permesso, di dare un'autorizzazione. Quindi una licenza avrà sempre una. Funzione di eh, dare delle autorizzazioni, ok. Poi qualcuno di voi mi dirà: Sì, caspita, ma con l'esempio che hai fatto tu prima, cioè quella della licenza Windows, non è che mi diano tutte queste autorizzazioni, cioè, oppure non so, il sistema operativo Apple, eh, iOS, eh, Mac OS. perché? Perché se noi andiamo a leggere queste licenze, che vengono, vengono non a caso chiamate licenze proprietarie, sono delle licenze che in realtà stabiliscono tutta una serie di vincoli per l'utilizzatore, più che di libertà. Cioè la licenza ad esempio di, di, di Windows che comprate, la licenza Home Edition di Windows, non, mi ricordo, non so quale versione, che vi danno in omaggio con il, il computer comprato al Media World o al troni, normalmente è una licenza a uso home, a uso quindi domestico, limitata, che vi permette di utilizzare quel sistema operativo solo su quella macchina e non potete esportarlo su un'altra macchina che dal punto di vista informatico, chi di voi viene da quegli studi mi dirà: no, cioè, è banale cioè spostare un sistema operativo da una macchina a un'altra che ha le stesse caratteristiche hardware. Eh, però non si può da un punto di vista legale perché? Perché la licenza non lo consente. La licenza l'hai pagata pochissimi soldi rispetto a quello che avresti pagato se avessi comprato la licenza separata rispetto al computer, ma è legata a quella singolo hardware. Quindi eh, che ne so. Eh, HP del Lenovo o, o Toshiba mi danno il, loro com il computer che ha embeddato all'interno il sistema operativo perché Microsoft ha fatto un accordo con loro e glieli dà a buon prezzo ma solo e a condizioni che siano legate a quella singola macchina. Vedete tutti questi vincoli li trovate se li leggete all'interno della licenza d'uso del sistema operativo. Questo per dire che... Anche se è una licenza, anche se si chiama correttamente licenza, perché vi, la, eh, vi permette di utilizzare un sistema operativo che non avete fatto voi, l'ha fatto Microsoft, in realtà non vi sta dando tanti permessi, vi sta in realtà dando dei, dei, dei vincoli. Però, vedete, in generale, la licenza d'uso è un documento, vedete, eh, mirato appunto alla distribuzione di opere creative, con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi. Ho messo alcuni fra parentesi perché vedremo appunto che a seconda di quanto è ampio questo alcuni, parliamo o di licenza proprietaria o di licenza, eh, di, di, di licenza open. E il rapporto che si crea, i due soggetti sono licenziante e licenziatario, tipico eh, linguaggio legalese, giuridico, no? Non so. Eh, il cedente, il cessionario, no? il locatore-locatario, a seconda de del tipo di contratto, di rapporto giuridico che si instaura, c'è sempre questa, questa, questa nomenclatura per cui da un lato c'è il licenziante, dall'altro licenziatario e l'opera sotto licenza viene detta opera licenziata, licenziata con una licenza Creative Commons. Ecco, questo invece è quello che dicevo prima, la cessione esclusiva dei diritti è un, è un altro paio di maniche. E dovete aver chiara questa distinzione perché dare in licenza un'opera vuol dire che siete voi ancora i titolari dei diritti e state dando delle semplici autorizzazioni. Ok? Cedere il diritto, soprattutto se in via esclusiva, quindi questo aggettivo è fondamentale, vuol dire che lo state, ve ne state spogliando, cioè lo state cedendo esclusivamente ad un soggetto, state escludendo altri e anche voi stessi dallo sfruttamento di quel diritto e quindi se io cedo in via esclusiva tutto il blocco dei diritti d'autore cioè tutti questi qua, torno indietro con un po' di slide vi ricordate, no? tutti questi qua i diritti di utilizzazione economica eccoli. se io li cedo tutti in blocco vuol dire che io poi sostanzialmente posso fare poco e nulla con la mia opera anche se sono l'autore, l'unica cosa che mi rimane sono i diritti morali perché questi sono inalienabili e inestinguibili, quelli sì, ma se vi ricordate sono quattro casi abbastanza insomma, eh, limitati poi nella, nella pratica, cioè non, non, non si verificano sempre occasioni in cui no, eh, io venga eh, eh, violato nella mia reputazione di autore attraverso una modifica dell'opera, ecco, ad esempio e quindi se io mi spoglio di questi diritti perché firmo un contratto di cessione esclusiva vuol dire che per tutta la durata del contratto c'è un altro soggetto che è titolato a gestire i miei diritti e io ho solo diritto, cioè ho solo il potere di chiedergli la, la, la, la, la, le royalty che sono previste dal contratto cioè se il contratto prevede che io prenda il 6% sulla monografia, sul prezzo di copertina della monografia io solo quello ho diritto, ho diritto di chiedere alla fine dell'anno mi arriva il bonifico, all'inizio dell'anno successivo solitamente mi arriva il bonifico e io mi devo come dire, accontentare di quello, non posso avere grandi pretese sulla gestione dei diritti dell'opera perché c'è un, un, un ufficio all'interno della casa editrice che si occupa di queste politiche. Um, e quindi quando la cessione è in via esclusiva i diritti d'autore e i diritti connessi possono poi essere esercitati sempre e solo da un unico soggetto che è il cessionario, cioè cedenti siete voi, voi che date in cessione l'opera, i diritti, cessionario è colui che li riceve. L'accessione dei diritti in Italia, perché c'è un articolo all'interno della legge sul diritto d'autore della solita 633 del 1941, l'articolo 110, ci dice che la cessione dei diritti esclusivi deve essere approvata per iscritto, quindi non fidatevi, cioè questa è una abbastanza una cartina attorno a sole per distinguere quando una casa editrice è seria o è cialtrona una casa editrice seria tendenzialmente vi chiederà di firmare qualcosa cioè di, di mettere nero su bianco non fidatevi delle case editrici che vi dicono ma sì ma mandamelo via mail, va bene lo stesso ci sentiamo al telefono se mi dici che va bene va bene lo stesso perché l'accessione dei diritti per, per legge deve essere provata per iscritto attenzione che dice deve essere provata non vuol dire che non è valida se non è fatta per iscritto è che la prova deve essere per iscritto detto questo però una, una casa editrice seria che ha un minimo di prudenza e ha un ufficio legale non, farebbe mai, non prenderebbe mai in, eh, nel suo bouquet un'opera senza avere due righe scritte che dimostrano l'accessione del diritto perché si espone ad un rischio mostruoso perché nel momento in cui dovesse nascere un, un, un contenzioso la casa editrice non avrebbe la prova per poter sfruttare e utilizzare quell'opera. Quell quindi buttate l'occhio anche su questo. Vabbè, questo è un quiz per, per scherzare eh, nel senso. Però, insomma, provate a rispondere. <ride> cioè, quindi il contratto di edizione, cosa, cosa bisogna fare quando vi trovate di fronte a un contratto di edizione? Va firmato senza leggerlo? Oppure va letto prima di firmarlo, non va né letto né firmato oppure va letto solo dopo quando il bibliotecario mi chiede informazioni sul regime di diritti applicato alle mie opere, perché questo è quello esattamente che succede, you know, questo, questo quarto caso l'avevo messo per un corso rivolto ai bibliotecari e aveva creato molta hilarità, perché mi hanno detto eh sì, succede proprio così, cioè, noi chiediamo al nostro professore, ma a volte parliamo anche di professori ordinari, eh, cioè, quindi, persone che magari di contratti come questi ne hanno firmati nella loro carriera decine, e che hanno anche un'età e anche un titolo di studio sufficientemente elevato per poter capire e comprendere queste problematiche, ciò cioè, nonostante il bibliotecario gli al professore ma quindi noi che cosa possiamo fare con le sue opere? Che, che, qual è il regime dei diritti? Sono eh, open access, sono di qualche editore, sono di qualcuno? E lui che risponde, eh, boh non lo so, ho firmato una cosa, devo andare a vedere nell'email che cosa ho firmato. No? Ecco, vi auguro dopo questo corso, di altro, cioè, mi, mi auguro io che dopo questo corso, eh, no, non vi troviate in questa situazione, non siate anche voi di questo partito, perché in effetti la risposta esatta era chiaramente la seconda, quindi se vi sottopongo un contratto di edizione, leggetelo prima di firmarlo e sappiate cosa state firmando. Vi assicuro che non c'è bisogno di avere una laurea in giurisprudenza per comprendere i termini di un contratto di edizione, per di più dopo un corso come quello di oggi, cioè questo corso serve proprio per darvi quegli strumenti di base, anche se siete laureati in lettere, laureati in, in, in antropologia, laureati in chimica, laureati in ingegneria o in informatica per poter capire vagamente di cosa si tratta, cioè quali sono i diritti che state cedendo. Quindi succede anche questo poi, succede una cosa un po' più mh, sub, subdola, passatemi l'aggettivo, la, la, cioè che i nostri diritti vengano, i nostri diritti d'autore come autori di opere eh, diciamo di ricerca opere scientifiche vengano a volte ceduti attraverso un semplice click e quindi ci sia un effetto psicologico un po' eh, appunto subdolo per cui non ci accorgiamo bene di cosa, abbiamo, di cosa abbiamo accettato cioè se ci mandano un contratto di edizione quindi siamo qua magari una lampadina ci si accende in testa di dire aspetta un attimo prima di mandare dietro una cosa firmata Magari fammi leggere che cosa c'è scritto. Se ci dicono clicca qua e eh, dichiara che hai accettato i termini d'uso della piattaforma, lo facciamo tutti i giorni e lo facciamo con una serenità e con una leggerezza tale che i giuristi ancora oggi ci stanno un attimo, si, si stanno un attimo spaccando la testa perché si, pone non, si pongono non poche questioni di consenso, cioè della... De eh, come dire. Consapevolezza nel consenso concesso, nel consenso espresso, no? eppure è il mondo in cui viviamo, cioè da, da ormai 10-15 anni a questa parte, quando tutto si svolge ormai attraverso il web, tra cui anche questa nostra docenza, no? questa nostra docenza viene dove? Su una piattaforma che è gestita Microsoft che quando vi ha ehm, quando vi ha fatto fare l'account la prima volta vi ha spiegato come funziona, vi ha detto qua ci sono i termini d'uso, qua c'è la policy sulla privacy e qua c'è la, la, la, la policy sul copyright, dimmi se ti va bene. E tutti ovviamente dicono sì, ci va bene tutto, perché tanto non abbiamo molta scelta, no? cioè non possiamo contrattare con queste piattaforme, perché è sempre un atteggiamento di prendere o lasciare. Cioè voglio giocare a questo gioco, ecco le regole le abbiamo fatte noi, se vuoi giocare questo è, se no puoi andare da un'altra parte quello molto banalizzato, però siamo più o meno in questo mondo. Poi ci sono quelle buone, ci sono quelle cattive, nel senso che ci sono quelle che hanno un approccio open, qui in basso c'è il logo di Wikipedia, di, di, di, di, di Wikimedia Commons, eh, che ne so, c'è PLOS, che è, una, è un repository di, di, di, di contenuti che sono indubbiamente open, eh, eh, Github una volta era, era visto come, come dire, un luogo dell'openness, poi magicamente è stato comprato da qualcuno che di open, di open si interessa ben poco eh, PubMed, Center, cioè sono tutti eh, eh, adesso ho messo un po' di loghi così a caso ma ce ne servono tanti altri cioè, tutti luoghi, in cui, luoghi virtuali, piattaforme in cui potete andare a caricare i vostri contenuti eh, il vostro software, le vostre banche dati che avete prodotto per la vostra attività di ricerca ma che vi fanno accettare delle regole, mancano i principali ma non li ho messi apposta per non fare troppa pubblicità, però mancano ovviamente il Researchgate, Academia.edu, che sono probabilmente i più noti e i più frequentati. Anche quelli, appunto, se ci fate caso, vabbè, basta parlare del più, del più noto: no? ResearchGate è una piattaforma social per i ricercatori, per il mondo della scienza, che poi è stato acquisito, guarda caso, da chi? Da, dal più grosso eh, gruppo editoriale che si occupa di, di, di pubblicazioni scientifiche, quindi, no. Non, non, non illudiamoci che, che, che queste piattaforme facciano le cose gratis e open perché, perché sono benefattrici tranne alcune appunto tranne i, i progetti di Wikimedia e plus cioè che hanno dietro chiaramente delle, delle foundation delle fondazioni degli enti no profit o degli enti accademici che hanno una, una vocazione open ed è, ed è chiaro e diciamo in dubbio ehm, tutti gli altri fanno business ed è, come dire, nulla di scandaloso, cioè nel senso fanno attività di, di, di, di business e lo fanno attraverso i contenuti che voi ci caricate. No? Cioè, più eh, ci sono contenuti su ResearchGate, più ResearchGate ha traffico, più il traffico gli genera introiti, il suo titolo in borsa sale e via dicendo. E però appunto se uno pensa di aver fatto open access solo perché ha caricato un articolo su ResearchGate su Academia, e poi scopre che in realtà la piattaforma viene acquisita da un grande gruppo editoriale che è tanto di più, eh, diciamo, quanto di più opposto al concetto di Open, vi fa capire in che mondo siamo. Però questo, a questo punto della, della mia presentazione cosa volevo dire solamente con questi loghi? Di stare semplicemente attenti, cioè quando giocate, fra virgolette ovviamente giocare, su queste piattaforme e buttate l'occhio diciamo, su come esse gestiscono il diritto d'autore e lì lo, lo, lo scoprite aprendo quel famoso link che non apre mai nessuno. Quando vi dicono abbiamo cambiato i termini, modificato i termini d'uso della piattaforma, sei d'accordo? Eh, almeno una volta nella vostra vita fate lo sforzo di andare a dare un'occhiata così vi rendete conto di, cosa, di come gestiscono il diritto d'autore su quello che voi caricate. Quindi sempre più spesso, lo scrivo qua nella slide, l'accessione dei diritti o la semplice autorizzazione all'utilizzo viene effettuata attraverso l'accettazione dei termini di piattaforme web e si, e si diciamo, crea una questione uno psicologica perché si tende quasi sempre a non leggerli o comunque a sottovalutarne l'importanza, quello che abbiamo appena detto. Ma poi si, si pone anche una questione giuridica, strettamente giuridica, sulla legge applicabile. Qui, insomma, non sono di fronte a una palatia di giuristi, non mi posso permettere troppe divagazioni, eh, però insomma, il, il, um, una delle materie che si studia nella giurisprudenza è diritto internazionale, e nello in specifico diritto internazionale privato, che è una materia in cui si, studia, si, si cerca di capire proprio questo, cioè a seconda del tipo di rapporto giuridico che si crea tra, tra due parti, o tra due o più parti, quale è la legge applicabile. No? Io sottoscrivo, mi iscrivo a eh, TikTok oppure a Instagram e qual è la legge applicabile? Eh, basta andate, andate a leggere qual è la legge applicabile, nel caso del, non so, di, di, di, dei servizi di Google la legge applicabile è quella del Delaware e voi direte ma come mai? Perché Google che è sempre stato in California, più o meno a tutti i suoi principali uffici in Silicon Valley, quindi a sud di San Francisco mi applica le leggi del Delaware? Eh, perché le leggi del Delaware tra i vari stati degli Stati Uniti sono quelle che probabilmente sono più, eh, sono più favorevoli a quello che vuole fare Google, anche per ragioni squisitamente fiscali. Eh, e guardate quali sono, le leggi, quali sono gli ordinamenti giuridici di riferimento di tante altre piattaforme che voi normalmente, quotidianamente frequentate. Lì si pone un problema di legge applicabile, cioè nel caso in cui vi troviate a dover poi litigare, ad avere un contenzioso sull'utilizzo delle vostre opere probabilmente vi accorgerete, quando è troppo tardi, che non siete, non siete sottutelati dalla legge italiana e quindi tutte le cose belle che vi ha detto quel, quel giorno l'avvocato Riprandi durante un corso per i dottorandi magari per tre quarti non vi servono perché erano basate sul diritto italiano. Adesso, senza aprire questo vaso di Pandora eccessivamente, però effettivamente quando ci si sposta sul web e su queste piattaforme si pone, si apre anche questa, questa, eh, questo dibattito su qual è la legge applicabile di volta in volta.